Ciao, sono Filippo Agostino, CEO e co-founder di Twire. Twire produce un dispositivo che si connette a tutti i veicoli, eh, sia macchine sia motorini, e li rende controllabili da applicazione. Eh, il prodotto che noi sviluppiamo è un prodotto IoT, è un strumento plug and play, che si attacca alla porta OBD del veicolo, che sta sotto il volante, e permette quindi di trasformare tutti i veicoli in macchine connessi. Questo prodotto eh, si installa in meno di 10 secondi e riesce sia ad attivare le funzionalità in, uh, attive sia quelle passive quindi riusciamo ad interagire con il veicolo quindi apertura porte, chiusura porte, eh, blocco motore e anche a leggere tutti i parametri dalle centralina dei veicoli. I nostri Aliadopter sono le società di noleggio. Eh, perché le società di noleggio? Perché abbiamo notato che c'erano diversi problemi, tra cui ovviamente la fila alla stazione, la perdita di tempo con l'operatore e la perdita di tempo per la consegna e la riconsegna delle chiavi e del veicolo stesso. Invece, con il nostro device, che è plug and play, e che quindi richiede solo 10 secondi di installazione, noi possiamo connettere tutti i veicoli del parco, del parco macchine dell'auto noleggio e in quel modo trasformare l'esperienza del noleggio in un'esperienza simile al car sharing. In questo modo io posso arrivare all'aeroporto, alla stazione, andare direttamente, non più alla stazione di noleggio, ma andare direttamente al veicolo, accedere al veicolo tramite app, e poi iniziare il noleggio e concluderlo, allora che voglio, perché ovviamente la macchina è una macchina praticamente in sharing quindi in questo modo noi possiamo trasformare eh, il noleggio di un veicolo in noleggio di una car to go o una, un enjoy diciamo eh, all'interno della dell'azienda eh, diciamo che mi occupo della parte di development di sviluppo del business ehm, la nostra attività è si sviluppa prevalentemente sul, sull'hardware, quindi sull'IoT, perché quello ci permette poi di comunicare con il veicolo stesso. Perché senza il veicolo, ok che tra 3-4 anni tutti i veicoli saranno connessi, ma senza il nostro dispositivo non avremmo modo eh, di sfruttare il veicolo per offrire diversi servizi, tra quali il noleggio, self-service, il cash sharing e eh, così via. Le tipologie di clientela su cui, diciamo, a cui offriamo il servizio sono clientela diciamo, business, eh, sono delle aziende, quindi noi siamo più B2B, e offriamo la, la soluzione a società di noleggio, a società che fanno car sharing e scooter sharing e eh, per soluzioni che comprendono analisi di dati avanzati, diciamo, telemetria avanzata. Diciamo che per una startup lavorare con l'IoT ha dei benefici perché comunque si lavora su qualcosa di fisico, quindi si lavora su un prodotto che può essere industrializzato, che può essere venduto puoi, da cui puoi ricavare margine oltre che dal servizio poi eh, software che vendi come SaaS per esempio ma eh, ovviamente una startup che lavora con l'hardware diciamo, ha dei ritmi più lenti rispetto a una società che può lavorare solo con il software, perché eh, tutta quanta la prototipazione e i test, una volta mandare in fabbrica e aspettare eh, che arriva il prodotto per testarlo, tutto il resto e l'approvvigionamento di componenti, tutto questo eh, comunque diciamo aumenta eh, l'attesa, aumenta il tempo di produzione, quindi diciamo che rallenta un po', non è facile fare hardware e servono anche parecchi soldi per... Eh, fare una bella produzione dei bebatch con il magazzino e tutto adesso.